Uh, buongiorno a tutti, eh, attivo un attimo la videocamera per farmi vedere, per, uh, per salutarvi, così almeno mi, mi vedete. Ferdinando chiedeva se eri ancora in Antartide, direi di no, dallo sfondo. Sì, sono a casa, sono tornato dall'Antartide giusto in tempo per l'inizio dell'epidemia del coronavirus, quindi dopo un mese e mezzo di isolamento in Antartide, insomma, sono passato all'isolamento in casa, e, però va bene. Veramente, è una, non è un grosso problema, diciamo nel 2020, una, un, un isolamento di questo tipo. Comunque, adesso vado a condividere la presentazione che, che oggi andrò a fare. E ditemi se la vedete. Vedete? Sì. sì, sì. Perfetto. Quindi, eh, Ipsilon, cos'è Wikiporter e come si può contribuire? Eh, diciamo farò prima un'introduzione un sulla eh, presentazione del progetto eh, le caratteristiche principali poi darò delle indicazioni su quali tipi di citazioni sono ammesse su Wikipot e, e quali no come poter inserire queste citazioni quindi sia in termini di forma sia in termini di fonti e poi una panoramica di quali sono le pagine che ci sono su ITQuote su quali eh, citazioni raccoglie Allora, quindi se passiamo dall'introduzione, cos'è WikiQuote? Allora, eh, come sappiamo tutti, è eh, uno dei progetti della Wikimedia Foundation, lo vedete cerchiato lì nell'insieme nell dei loghi, è un'antologia libera e multilingue di aforismi e citazioni, quindi raccoglie tutta una serie di eh, citazioni significative eh, che si possono trovare in varie fonti, dette da autori notevoli che si trovano in, in opere letterarie, audiovisive, eccetera. Quella che vedete lì sotto sono la storia dei loghi di, di WikiQuote. Eh, insomma dal più o meno 2003-2004 si sono succeduti questi quattro, quattro loghi e l'ultimo c'è dal 2004 ad oggi, quindi è, è veramente uno dei più vangeli. Fra tutti i progetti della Wikimedia Foundation è eh, anche eh, Wikipot, è comunque uno dei più longevi, è il terzo ad essere nato, dopo Wikipedia e il Wikizionario, e nonostante sia oggi magari fra i meno pubblicizzati, fra i meno diffusi, è comunque secondo me uno dei più eh, approcciabili, uno dei più eh, diciamo, divertenti, e meno complicati, anche, anche come... Eh, inizio per contribuire a un progetto Wiki secondo me potrebbe essere uno dei, dei candidati ideali eh, nasce in generale nell'estate del 2003 giugno-luglio a seconda della, della data in cui si considera l'inizio ufficiale chiaramente eh, nasce per prima la versione in inglese quella italiana nasce l'anno dopo ed è la seconda a nascere insieme a, a tedesca, francese, polacca e altre ad oggi siamo ormai a 89 lingue, quindi 89 edizioni linguistiche di Wikipedia e fra queste, come potete vedere nel grafico, eh, quella italiana eh, um, insomma, la, ha un, uh, veramente un morolino di marcia, è la seconda come numero di voci, è pallona molto da vicino a quella in inglese, ma vi devo dire io abbazzico molto Wikidata per uh, andare a collegare tutti i vari. Uh, elementi, le varie pagine delle diverse edizioni linguistiche. Mi piace andare nelle versioni uh, spagnola, portoghese, francese a vedere quali sono le pagine non connesse per andare a connetterle, uh, perché è una cosa che è molto necessaria per questi progetti, uh, diciamo, poco frequentati, e, e devo dire che quindi conosco un po' la realtà anche delle altre versioni linguistiche, e non è solo in termini di quantità che la, la, la, la, la Wikipedia in italiano è una delle, delle prime, ma anche in termini di qualità e di risposta comunitaria. Quindi mh, sono veramente molto orgoglioso di questo, di, di far parte di questa, di questa comunità. Come si presenta Wikipot? Questa è l'home page della, del sito, eh, assolutamente semplice e assolutamente classica, la cosa che volevo far notare su questo è la citazione del giorno, quella che trovate in alto, sotto il titolo di quote, Negli ultimi giorni si è deciso fra tutta la comunità di mettere come citazione del giorno qualcosa legato a questo periodo di isolamento per il coronavirus. Quindi qualcosa sul farsi coraggio, sull'andare avanti, sul cercare di trovare il meglio delle situazioni, questo se non sbaglio è del, del 6 aprile, questa è la citazione di Picuro. Eh, state all'occhio in particolare a quella di domani che anche quella eh, merita e eh, volevamo anche noi insomma, dare un contributo in questo senso eh, per l'emergenza. In ogni caso, eh, questa, ad esempio, è una pagina della, della, del namespace principale, quindi è una pagina di un autore che contiene le serie di citazioni di, di questo autore, in particolare questo è Pirandello. Ed è assolutamente analogo a Wikipedia, sia come presentazione, eh, sia come mh, contribuzione e formattazione. Quindi non c'è niente di, di strano, di particolare, anche come modalità di discussione, di consenso, è assolutamente analogo a Wikipedia, anche se chiaramente con una comunità un po' più piccola. E anche per questo, quindi, dicevo, Uh, che rispetto ad altri progetti fratelli che sono più uh, magari eh, complessi come eh, inizialmente come tipo di formattazione come può essere un wiki voyage o un wiki zionario non parliamo di wiki source eh, wiki quote può permettere una, un ingresso più eh, diciamo più semplice e eh, soprattutto Potendo bastare anche inserire una citazione alla volta, eh, si può andare per piccoli passi in maniera molto semplice. Allora, una cosa fondamentale da sapere su Wikipot è il, la questione del diritto di citazione. Wikipedia, infatti, rispetto a tutti gli altri progetti della Wikimedia Foundation, è praticamente l'unico che contiene eh, materiale protetto da copyright lo contiene perché può contenerlo. C'è infatti tutta una legislazione sia internazionale sia chiaramente poi eh, esplicitata nelle singole normative nazionali che permette il diritto di citazione, cioè si possono eh, inserire degli spezzoni, degli stralci di, di alcune frasi, di alcune opere, basta che la citazione sia breve, abbia uno scopo di critica, discussione e insegnamento, insegnamento e venga citata la provenienza in modo accurato. Ora, io volevo far notare in particolare il fatto che sia breve. È wiki quote, cioè contiene citazioni, non è wiki brani. Spesso ci troviamo a, diciamo, stroncare un po' o a smorzare l'entusiasmo di, di utenti che in buona fede magari vengono a riportare paginate intere eh, di, di libri o... Eh, Diciamo, anche pezzi di copione, c'era stato un film di Batman che aveva praticamente tutto il copione completamente inserito, ben formattato, devo dire, però mh, assolutamente in maniera eccessiva. Lì andavamo ben oltre il diritto di citazione, quindi sarebbero stati dei problemi. Su Wikicode in inglese, ad esempio, che hanno tutta una serie di, di linee guida molto più dettagliate, suggeriscono un limite di 250 parole, eh, come limite massimo, anche se poi anche loro chiaramente in alcuni casi sforano un po'. E l'altra cosa è la provenienza, quindi bisogna sempre citare eh, per ogni citazione eh, l'autore, il titolo dell'opera oh, da cui deriva quella citazione, l'edizione e, nel caso di, una, di un autore straniero, anche il, il traduttore, chiaramente, perché è una, un elemento molto importante della, della resa di quella citazione in particolare. Questo, eh, quindi per quanto riguarda il diritto, non è, una cosa, eh, non è un aspetto da sottovalutare. Ricordiamo eh, che in francese, ad esempio, era stata chiusa per questione di violazione di diritto d'autore, per un caso particolare, a marzo 2006, ed è rimasta chiusa fino a dicembre di quell'anno, quando poi eh, è ripartita da zero. Era stata completamente rasa al suolo e era stata fatta ripartire da zero per questioni di eh, violazioni di, di copyright. Poi, se, se volete dettagli, se c'è tempo ne parliamo o vi do dei, dei collegamenti. Adesso direi che non è, non è il caso. Ok, abbiamo visto cos'è il wikipot come si presenta, quali sono le sue caratteristiche, andiamo a vedere come si possono uh, scegliere le citazioni da inserire all'interno del progetto. Innanzitutto le citazioni devono essere particolari, notevoli, okay? significative, originali, per, per un, tutta una serie di motivi. È quasi, anche in questo caso, un unico progetti della Wikimedia Foundation perché eh, i contenuti all'interno del progetto devono essere caratterizzati dal punto di vista non neutrale. No, è un po' paradossale. Effettivamente la citazione rappresenta il punto di vista di una certa persona e quindi sicuramente avrà un punto di vista eh, molto soggettivo e non, e non neutrale. Chiaramente dovrà essere neutrale il, la, il come viene riportata quella citazione, quindi nella maniera più fedele possibile e contestualizzata in maniera tale da non fargli dire quello che il, quella persona non voleva dire, chiaramente. Anche lì ci sono diversi casi, mi, mi ricordo quando eh, avevamo dovuto controllare tutta una serie di citazioni di Enrico Mentana dai suoi post di Facebook che erano stati inseriti nella voce su Mentana, da cui sembrava che Mentana fosse il peggio dei sovranisti eh, che c'era nel nostro paese, e chiaramente facendo copia e incolla dei vari... Eh, delle varie frasi eh, risultava un, una figura di questo tipo quindi bisogna, dal punto di vista neutrale eh, per quanto riguarda il quote, eh, risiede nel riportare in maniera più eh, appropriata, contestualizzata e fedele la, la citazione quindi queste citazioni devono essere interessanti per tutti non interessanti solo per me che conosco quell'opera, so che quel personaggio ha detto quella cosa in particolare allora io lo so e capisco se non lo capiscono gli altri vuol dire che probabilmente non è particolarmente significativa. E in particolare devono essere citate da una persona enciclopedica o apparse in un'opera enciclopedica, a eccezione poi della, di proverbi o modi di dire, insomma, frasi della cultura popolare di cui parleremo dopo. Quindi no, non basta che l'abbia sentito in giro, ovviamente, che l'abbia detto un amico, che l'abbia detto il prof delle medie, che l'abbia detto un personaggio alla TV che non è ancora enciclopedico. Quando, per decidere se una persona è enciclopedica o meno, avendo una comunità molto ristretta, noi tendenzialmente ci rifacciamo le decisioni di Wikipedia, se è già stata presa una decisione su Wikipedia per, quella, per quel dato argomento. Eh, questo ci permette chiaramente, in maniera molto semplice, di decidere sì o no. E nel caso invece di, insomma, di voci di persone/opere che non sono ancora parte su Wikipedia, eh, decidiamo mh, autonomamente nel progetto. Quindi, quali citazioni invece non vanno inserite su WikiCode? Opinioni banali, quindi con nessuna limitata argomentazione. Io sono a favore di questo e basta. Frasi di cordoglio di circostanza eh, per quanto riguarda perdite, lutti, eccetera, di personaggi famosi, eccetera, quando sono, anche lì, come, come dire, poco, poco significative. Frasi di propaganda elettorale, frasi di rito per il calciatore che viene presentato in una nuova squadra e comincia a dire, ah, oh, ho sempre sognato di venire a indossare questa maglia. Sono tutte frasi di rito e in quanto frasi di rito di circostanza per la maggior parte dei casi, chiaramente poi ci sono le eccezioni non sono frasi, eh, citazioni notevoli da inserire su in quote in particolare un punto di vista neutrale oltre a essere fedele, contestualizzato, eccetera è un punto di vista che non è caratterizzato da recentismi. Okay? questo in particolare oggi che siamo bombardati con i social media eh, di, di citazioni di chiunque eh, non dobbiamo diciamo, correre il rischio commettere l'errore di dare troppa importanza a una citazione che magari fra qualche giorno verrà completamente dimenticata anche su Wikipedia come su Wikipedia c'è eh, la, la regola un po' empirica e informale dei dieci anni no? fra dieci anni sarà ancora mh, importante questa citazione o no sarà ancora significativa sarà ancora interessante per la gente è quello che tendenzialmente ci dobbiamo mh, chiedere quando eh, insomma, vediamo una citazione dettata dalla contingenza dei, dei fatti recenti e, e quindi valutare se è il caso di inserirla o meno. In particolare, come potete immaginare, ci sono un sacco di pagine di politici che noi controlliamo perché eh, insomma, diventano quasi... Eh, sono, mh, costantemente aggiornate a ogni loro uscita diventano quasi un mirror della loro pagina Facebook o del loro Twitter e quindi diventa molto uh, insomma, fuori contesto per quanto riguarda gli scopi di Wikiquote ok una volta che ho deciso quali vanno bene e quali non vanno bene ho deciso, voglio inserire questa citazione su Wikiquote perché penso che sia significativa ho visto che rispetta le regole perfetto come si possono inserire le citazioni su Wikipedia? Andiamo a vedere. Anzitutto, se già tutti i Wikipediani, tutti coloro che lavorano nei progetti Wikimedia, sono molto puntigliosi, sono molto precisi, anche su Wikipedia chiaramente c'è una grande attenzione all'accuratezza, sia nel trascrivere in maniera fedelmente la citazione, sia nel riportare in maniera più, più corretta la provenienza. Quindi, Innanzitutto dal punto di vista della forma. La trascrizione deve essere fedele, quindi punteggiatura, maiuscole, impaginazione, se c'è la capo, eccetera, assolutamente deve essere riportata in, in come si trova nella fonte originale. Con alcune accortezze ci possono essere degli omissis, quindi magari c'è un pezzettino di una citazione, che, che è un inciso, quindi si può togliere per rendere la citazione più significativa, si toglie. Può essere eventualmente anche all'inizio, lo vedete con i tre puntini eh, tra le parentesi quadre. Può essere all'inizio o alla fine della frase, eventualmente se è una frase per cui si toglie l'inizio o la fine, allora a quel punto si mette l'omissis all'inizio o alla fine. Qua, in questi esempi non vi metterò eh, gli autori di queste citazioni, proprio per permettervi di andare a scoprire chi è che ha detto queste, queste frasi poi la contestualizzazione quindi normalmente una citazione dovrebbe essere autospiegante quindi si dovrebbe cogliere il senso senza nessun'altra spiegazione in alcuni casi però può essere necessario inserire una, un, un contesto qua abbiamo questa forma che potete vedere nell'esempio in piccolino, in grassetto, fra le parentesi quadre, che si inserisce con quel template NDR, nota del redattore, che sta proprio a indicare eh, una diciamo una, una, un commento, una spiegazione che aiuta a capire eh, meglio la citazione. Quindi in questo caso c'è questa persona che stava parlando di un'altra persona, ne tesseva le lodi, se no... Nella citazione originale eh, era implicito eh, diciamo, il destinatario di, questa, di questi complimenti, ma nel caso della, di una citazione decontestualizzata chiaramente bisogna inserire a quel punto la, un riferimento alla persona di cui si sta parlando con, in, con, in questo modo. Ora, idealmente, chiaramente ben detto che non sono necessari, anche in questo caso a volte eh, si eccede, quindi ci sono magari citazioni di mezza riga con due righe di spiegazione del contesto, della scena, di cosa è successo prima, del perché quello ha detto quella cosa lì. Ecco, quando bisogna spiegare più di quello che bisogna dire, allora probabilmente quella citazione non è particolarmente rilevante, ok? Mm. Se per, se per comprendere bisogna spiegare troppo, allora può essere un segno che non, che non va tanto bene. La cosa particolare poi sono i versi di poesie o, o le strofe di canzoni, che queste si mettono sempre in corsivo e non si mettono una riga dopo l'altra, un verso sotto l'altro, ma si mettono per questioni, eh, diciamo, formattazione, di forma, convenzioni stilistiche, tutte sulla stessa riga, separate fra di loro da una barra verticale. E infine, per quanto, una nota particolare per quanto riguarda le traduzioni, quando esiste una traduzione italiana ufficiale, si mette quella, una riportata da fonti o un'edizione di un libro, eccetera, si mette la, la versione italiana di quella frase. Quando eh, una frase in un'altra lingua non esiste in italiano, a quel punto uno può mettere la sua traduzione. Mette la versione in italiano e sotto, come nel caso che, che vedete, la versione in lingua originale, in corsivo, con la fonte. Quindi in questo modo uno sa che quella la versione in italiano è una, è una traduzione fatta da un utente di Wikiquote e che quella... Mh, eh, vedendo la traduzione, la versione originale eh, riportata sotto, può lui avere un'idea, se per caso conosce quella lingua, del, di, come, di come poteva essere in origine, quindi eh, se, se è veramente pertinente o meno la traduzione. In alcuni casi si mette la versione originale anche per frasi eh, che, Contengono qualche espressione intraducibile o sono particolarmente famose in quella forma. Ad esempio, nella, per rimanere in tema pasquale in film come Brian di Nazareth ci sono che, che si basa tanto, un film comico si basa tanto sui giochi di parole. In inglese sono in un modo, in italiano ne ho resi in un altro. Quindi mh, si trovano a volte entrambe le versioni perché sono cose particolari in Frankenstein Junior anche il famoso Castello Lula il Lupo Lula, Castello Luli c'è cioè la versione originale Werewolf, Werewolf eccetera analogamente per le citazioni particolarmente famose Ich bin ein Berliner c'è cioè anche in, nella versione originale Yes we can c'è cioè nella versione originale perché ormai sono entrate nell'immaginario collettivo anche nella loro versione eh, diciamo in lingua straniera in lingua diversa dall'italiano a quel punto bisogna una volta che l'abbiamo scritta bene dobbiamo metterci la fonte okay, quello che vedete a sinistra è, um, viene ripreso da un, da un famoso meme che c'è su internet sul, su Abramo Lincoln Dice il problema con le citazioni su internet è che è difficile verificare la loro autenticità detto da Abramo Lincoln chiaramente e, sicuramente cioè la, la questione delle fonti è importante in tutti i progetti della Wikimedia Foundation, in, in, su Wikipedia anche è fondamentale, ci deve essere sempre la fonte autorevole associata a ogni singola citazione, non basta sentito dire, può anche andare bene se non c'è l'opera originale eh, riportare, ok, questa fase è stata del, di Dostoevsky è stata riportata dallo studioso tal dei tali nel suo articolo, nel suo saggio, eccetera. Quindi, ok, non c'era l'articolo originale, l'opera, il romanzo il racconto originale di Dostoevsky, ma c'è un'altra fonte comunque autorevole e quindi si può utilizzare quella. Se la fonte non c'è, non si mette. E se si trova una citazione senza fonte all'interno di Duque Quote viene eliminata spostata nella pagina di discussione, vedete lì nella screenshot è una pagina di discussione con una sezione di citazioni senza fonte, che si trovavano nella voce principale, sono state spostate nella sua pagina di discussione, e in cima un bel avviso, un bel template che dice questa è una pagina di discussione che contiene citazioni senza fonte, quindi se trovi delle fonti per queste citazioni, spostale di nuovo nella, nella pagina principale, altrimenti non, non farlo perché le citazioni senza fonte non vanno bene nella, nel nostro progetto. Questo per anche perché senza fonte non solo si, insomma, si proliferano le, le, insomma, le disinformazioni, ma ci si presta anche alla diffusione di bufale, eh, diciamo, anche un po' sconvenienti. Quindi Uh, Fare un esempio, mm, il giorno in cui morì Giorgio Faletti cosa successe? Successe che eh, un, un, un utente anonimo inserì una citazione molto bella e molto plausibile, tratta da un'ipotetica intervista al Corriere della Sera di un giorno ben preciso. Il, il problema è che quella citazione era assolutamente inventata. Eh, Tant'è che dopo qualche ora. La, la, la sera stessa venne annullata, quando, quando un utente si, si accorse della cosa, ciò nonostante qualcuno aveva già riportato questa bufala, tanto da metterla nel, nel, titolo del, di uno, del, nel titolo di un articolo che celebrava il personaggio nel giorno della sua morte. Quindi sempre stare molto attenti quando eh, vengono inserite delle citazioni come chiaramente dovrebbero stare molto attenti anche tutti coloro che prendono delle informazioni da, da, da Wikipedia, Wikipedia, da tutti i progetti eh, a contenuto aperto e, e libero eh, senza controllare la fonte primaria a quel punto, come potete capire ci sono dei casi di citazioni che eh, vengono attribuite a determinate persone o a determinate opere, ma in realtà sono più delle leggende metropolitane che la realtà. Quindi come si possono attribuire delle citazioni? Okay, in questo caso non vengono cancellate delle citazioni attribuite in maniera erronea, perché effettivamente nelle fonti si trovano delle citazioni attribuite a una determinata persona, ma si riporta in una sezione apposta che si chiama attribuite si segnala quindi chiaramente che non si tratta di citazioni eh, esattamente eh, di quella persona o che comunque l'attribuzione è incerta e si, e si spiega con una fonte il perché e il per come. Quindi La famosa frase che viene utilizzata spesso di, di Pertini, quando un governo non fa ciò che vuole il popolo va cacciato via anche con mazze e pietre. In realtà questa è una citazione errata nel senso che non l'ha mai detta una citazione di questo tipo, ma dato che in tante, da tante parti si ritrova, a quel punto si mette a fa fare la citazione attribuita spiegando uh, la situazione. Ed è pieno, vedete che c'è un link alla, a citazione errata, perché c'è proprio una, anche una pagina di, di Suikikote che raccoglie tutte le citazioni errate, ed è un, un, uh, eh, diciamo un, una collezione molto interessante, no? Possono essere eh, raccolte citazioni errate come in questo caso, cioè che non sono mai state dette. Quindi questa, eppur si muove di Galileo, mai detta. Eh, che non, se non hanno pane che mangino brioche di Maria Antonietta, mai detta. Non sono d'accordo con quello che dici, ma Voltaire non l'ha mai detta. Mm? Lazzaro, alzate cammino, siamo sempre in tema pasquale, Gesù non l'ha mai detta. Quindi tutte queste sono riportate nella raccolta delle citazioni errate. Ci sono poi le citazioni errate, che non sono errate nel senso che non le ha mai dette, ma sono errate per il come vengono riportate. Quindi, nel caso, nel, nell'esempio di Dante, non ti curar di loro ma guarda e passa, non è la, la forma con cui la citazione è riportata nella Divina Commedia da Dante, ma è non ragioniamo di loro ma guarda e passa. Però, anche in questo caso, dato che è molto diffusa la versione, Errata, è giusto riportarla spiegando qual, era, qual è invece la, la versione corretta oppure Houston abbiamo un problema è un altro esempio di questo ho visto cose che voi mai non potete neppure immaginare uh, da Blade Runner è un altro di questi esempi mm. addirittura su Wikipedia in inglese queste sezioni vengono palesate in maniera ancora più esplicita quindi quelle in dubbio quelle di attribuzione incerta vengono messe All'interno di un riquadro di colore giallino, quelle di cui l'attribuzione è sicuramente erronea vengono messe in un riquadro su un arancionino, un colore diverso. Ok? Quindi così la gente sa subito, riesce a vedere subito quali sono quelle vere e quali sono quelle eh, errate. Ok, sapendo quali sono le citazioni che possiamo inserire, sapendo anche come possiamo inserirle. Andiamo a vedere eh, quali sono invece le, i tipi di pagine che ci possono essere all'interno del progetto. Allora, ci sono le pagine di persone. Quindi, come nel caso che vedete nella slide su Alessandro Manzoni, le citazioni pronunciate dal, da, dalle persone. Le citazioni vengono messe in ordine alfabetico o in ordine cronologico per quando sono state pronunciate. È chiaro che l'ordine cronologico... Uh, ha senso solo per persone, per, diciamo, contemporanee, no? anche se persino in quel caso a volte può essere difficile. Mm. Contengono uh, le citazioni, anche eh, ovviamente, dai loro libri, dai loro articoli, da, dai loro racconti, dalle loro poesie. Tutte queste citazioni rientrano all'interno della pagina del singolo autore. Ok vengono poi scorporate in voci a sé, in pagine a parte per le opere, solo eh, se c'è bisogno di, eh, per di spazio, no, di pesantezza della pagina. Quindi, la Divina Commedia, Promessi Sposi, Guerra e Pace, eh, anche l'idiota di Dostoievski, sono state tutte scorporate dalla pagina dei loro autori, perché eh, cominciavano ad avere delle dimensioni eccessive, quindi era necessario... Eh, Destinarli a una, a una pagina sé, se, se no tutte le citazioni dei libri, dei racconti, eccetera, vanno rimangono nella pagina dell'autore. Oltre a eh, libri, articoli, eccetera, anche le canzoni scritte o interpretate, dalla, o meglio, interpretate dagli, eh, da queste persone. Eh, normalmente si mettono citazioni nella pagina dell'interprete principale. E, e si mette poi una, un, avviso, un avviso, una nota, una, insomma, in qualche modo viene riportato chi è l'autore dei testi di quella canzone, chiaramente perché è la parte fondamentale della, della citazione. E infine, in basso, eh, come ultima sezione, prima, del, prima delle note, eccetera, ci sono le citazioni su quella persona, quindi tutto quello che altre persone hanno detto riguardo quella persona, in questo caso in ordine alfabetico. Un altro tipo di pagina è quella delle opere, un altro tipo di pagina sì che si può trovare è una pagina dedicata a un'opera, quindi film, serie televisive, videogiochi, fumetti, anche libri scritti a più mani, perché non sono, diciamo non è possibile metterli nella pagina di uno di un autore rispetto a un altro hanno una voce a sé quindi sono tutte le pagine di diversi autori film, serie televisiva, diversi scrittori eccetera, vanno in una voce a sé e contengono eh, cioè, oltre all'incipit frasi e dialoghi da, quella, da quel film da quella, da quella serie eccetera per, far, per darvi un'idea eh, i fumetti vanno nella voce del singolo autore, se sono di un autore, ma Falda va nella voce di Chino, i Peanuts vanno nella voce di Schulz. Okay? ma altri fumetti, come quelli di Topolino, dei fumetti Marvel, vanno nei voci sul fumetto, perché sono scritti da tanti autori. Per quanto riguarda i dialoghi, eh, sì, sono una cosa particolare rispetto alla citazione in sé, ma è spesso necessario riportare il dialogo in maniera un po' più completa per riuscire a capire la citazione quindi francamente me ne infischio la famosa citazione di Clark Gable da Via Coludento è una delle più famose citazioni cinematografiche di tutti i tempi ma non si, non si coglierebbe il senso della citazione senza sapere che prima eh, il personaggio femminile aveva detto cosa ne sarà di me eccetera quindi è importante mettere tutto il pezzo di dialogo oppure la famosa citazione alla fine dell'impero colpisce ancora, con Leila che, che dice di Solo ti amo, e, lei, e lui che risponde, lo so. È chiaro che eh, o si mette tutto il dialogo, oppure una frase da sola non ha assolutamente senso. Altro tipo di, di pagina sono quelle della cultura popolare quindi filastrocchi, indovinelli, modi di dire, proverbi, sciogli lingua, slogan, eccetera, sono tutte citazioni che non hanno un autore specifico, perché vengono tutti dalla, come dice, il tipo di, di pagina della cultura popolare, e quindi vengono elencate all'interno di pagine apposta, con eh, ognuno con la sua fonte, chiaramente, eh, eh, che sono elenchi di libri che contengono questi... Uh, questi tipi di citazioni eccetera che poi possono essere suddivisi per paese come per i proverbi eh, oppure anche per lingua nel caso di ischio lingua chiaramente vengono uh, divisi per lingua c'è poi il tipo di voce che è la voce tematica ovvero sono quelle voci eh, che diciamo raccolgono tutte le citazioni dedicate a un argomento infatti in cima alla alla voce viene messo un template, questa è una voce tematica, vengono riportate tutte le citazioni riguardo quell'argomento, quindi sull'amore, sulla vita, sui fiori, su Genova, eccetera. Vi è eh, chiaramente il riferimento all'autore della citazione, ma non c'è la citazione completa. Dato che c'è il Wikilink, si, si fa riferimento poi alla pagina dell'autore in cui c'è la citazione completa. Questa è una... una... È un unicum, praticamente, di, della versione italiana di Yuki Kota rispetto alle altre. Si è deciso che la citazione completa va solo nella voce sull'autore o sull'opera, sull insomma, della, della, mh, della pagina primaria dove arriva quella citazione, mentre nelle voci tematiche c'è soltanto il link a quella. In questo caso, chiaramente, vengono messe in ordine alfabetico e... Il decidere quale voci eh, quali argomenti possono avere una citazione eh, qua ci si discosta un po' da Wikipedia perché su Wikipedia c'è bisogno di costruire voci enciclopediche su Wikipode non è necessario quindi ci sono voci su Wikipode che, che contengono citazioni significative su argomenti come esortazione ammirazione, congratulazioni sul dare che tutti gli argomenti che su Wikipedia non ci sono non ci sono ancora, perché è difficile eh, costruire una voce enciclopedica su quegli argomenti. Okay. In particolare per inserire una citazione all'interno della voce tematica è importante che la citazione effettivamente dica qualcosa di significativo, di importante su quell'argomento. Non basta che nella fase ci sia venga citato quell'argomento, ma deve essere proprio eh, il centro della, della citazione. Questo è un, un esempio molto, eh, diciamo, secondo me, calzante che mi era stato fatto qualche anno fa, nei primi tempi, su WikiCode. Una frase come «l'amore è bellezza» dice qualcosa di significativo soltanto sull'amore, non sulla bellezza. Quindi andrà nella voce tematica sull'amore. Una frase invece come «l'amore è come un ragno, tesse la sua ragnatela» Ok, Ci sono sia l'amore che il ragno che vengono citati, ma effettivamente il fulcro della frase rimane comunque l'amore e quindi eh, la, questa citazione andrà messa nella voce tematica sull'amore e non mh, su quella sul ragno, perché non dice parte, qualcosa di particolarmente rilevante. Ma una frase come... L'amore e il ragno hanno tante cose in comune, che sono la ragnatela noti dappertutto, divorano la loro preda mentre è ancora viva. Ok, questa è una frase, queste sono tutte frasi inventate. Questa è una frase che effettivamente mh, mette in relazione l'amore e il ragno, ma di entrambi dice tutta una serie di cose eh, significative. Quindi questo è un tipo di citazione che potrà andare sia nella voce sull'amore, sia nella voce sul ragno. Poi l'ultima importante, poi ce ne sono magari altri due o tre, ma l'ultimo tipo di pagina uh, importante sono le raccolte. Le raccolte si differenziano eh, perché contengono citazioni non accomunate dall'argomento come le voci tematiche, non accomunate da chi l'ha detto come nelle voci di persone, ma accomunate da una serie di cose particolari, mh, ognuna, uh, ognuna a suo modo. E, volevo farvele vedere eh, questo ve lo faccio vedere da wiki se, se si vede allora, le prime due che vi faccio vedere non sono propriamente delle raccolte ma sono ancora voci tematiche ma ve le faccio vedere perché comunque sono particolari rispetto alle solite eh, non so se riuscite a vedere eh, il mio schermo con la pagina di wiki io vedo benissimo perfetto, quindi oltre a una pagina sul bene e una pagina sul male ci sono le pagine che si chiamano che sono inserite nella categoria dicotomie perché mettono insieme le, le citazioni eh, che contengono mh, sia uh, un argomento che l'altro quindi mettono in contrapposizione argomenti che sono fra di loro uno l'opposto dell'altro okay? come il bene il male il uh, luce ombra caldo freddo eccetera inoltre in maniera Analoga ma leggermente diversa ci sono i confronti, okay? quindi per esempio scienza e religione, cane e gatto, raccolgono tutte le citazioni in cui si parla eh, di, eh, sia di scienza che di religione mettendoli a confronto, sia di cane che di gatto, sia di gatto che con topo, eccetera, che sono argomenti che di per sé non sono di cutovia, nel senso che non sono l'uno opposto dell'altro, ma comunque vengono messe uno in contrapposizione dell'altro e quindi è giusto metterle in una voce eh, particolare come queste. Quindi, come ho detto, queste erano ancora voci tematiche. Tra le raccolte, invece, ci sono una serie di raccolte che vengono, eh, che si differenziano, che sono accomunate fra di loro eh, per eh, alcune cose particolari. Le ultime parole, ad esempio, sono ah, appunto... Eh, le parole, le citazioni che vengono eh, pronunciate da una certa persona al momento della sua morte mh? e vengono riportate per tutte quelle per cui chiaramente c'è una fonte che sono riportate su Wikipedia, Sono in ordine cronologico, se vedete sì, citazioni in ordine temporale, da Sansone fino a, non so quale sia l'ultimo, a Debbie Reynolds, eh, l'attrice mm. del 2016 e queste sono anche cose particolari chiaramente non sono accumulate dall'argomento quindi non sono voci tematiche ma da un qualcosa di particolare da un'occasione in cui vengono espresse ci sono le ultime parole famose cioè qualcosa, qualcuno che dice una aff, un'affermazione e poi eh, chiaramente il tempo gli dà torto in maniera clamorosa come eh, quel, ce n'era una sulla radio molto ah no ecco questa qua di Harry Warner che nel 1927 eh, contestava l'avvento del film sonoro dicendo chi diavolo vuole sentire gli attori parlare? Chiaramente è diventata una uno delle ultime parole famose sul, sullo spettacolo più, eh, più note perché chiaramente il cinema sonoro è diventato, eh, è diventato molto importante da quel momento in avanti. Ci sono poi le gaffe famose quindi persone che eh, dicono uno strafalcione eh, per determinati motivi chiaramente c'è anche la citazione su trappattoni eh, o su altre persone Angelo Massimino anche lui molto famoso per le sue gaffe ci sono poi frasi e concetti quindi eh, come in questo caso essere o non essere sono una raccolta di tutte versioni particolari di una certa frase, di un certo concetto, presi da diverse fonti, quindi tipicamente opere, film, fumetti, libri, eccetera. Quindi tutte le volte che questa frase, essere o non essere, veniva è stata eh, diciamo, pronunciata, eh, modificata, contestualizzata in un, diverso, in un diverso ambito, che può essere molto molto interessante, curioso, eh, e alla fine ci può essere anche una sezione con le citazioni, di citazioni su quel tipo di frase, quindi chi ha parlato di questo essere o non essere, di questo soliloquio, e quindi si raccolgono quelle citazioni anche. Questo è un altro esempio di frasi e concetti, una buona e una cattiva notizia, tutte le volte che nei film, nelle serie, eccetera, si dice c'è una buona e una cattiva notizia, la buona è che, la cattiva è che, eccetera. Infine ci sono eh, cose particolari, sono le raccolte dai media, quindi dai mezzi di comunicazione, che possono essere di diverso tipo. Quindi questa è una voce in vetrina, che sono le regole tratte dai film. Tutte le regole, leggi, indicazioni che vengono pronunciate eh, nei film, che vengono raccolte in questa pagina. Come potete vedere dal template che c'è qua sotto. I media possono essere molti, da canzoni, libri, videogiochi, eccetera, ma anche il tipo di raccolta è veramente una quantità spropositata, Dalle ringhe, dai coming out, dagli indovinelli, dalle leggi funebri, gli oroscopi, le segreterie telefoniche, auguri di compleanno, eccetera. Normalmente, quindi, quando uno vuole trovare una, un auguri di compleanno dei libri, può andare a trovare... Eh, a cercare questa voce su Wikipedia, se ne ha ascolti, se letto qualcuna sentita qualcuna da qualche parte può riportarla su Wikipedia perché sono assolutamente le benvenute questo è un altro tipo di raccolta delle medie queste sono le dichiarazioni d'amore dei libri okay? chiaramente è ancora eh, diciamo, limitata perché insomma, immagino che siano molte molto di più quelle che, che esistano ma quelle sono quelle che finora sono state raccolte L'ultima eh, raccolta particolare può essere quella dei nomi propri di persona, perché è una cosa di cui si sta discutendo, tra l'altro in, eh, diciamo, in tempi molto recenti, quindi non è ancora ben formalizzata, però eh, eh, sono raccolte che, che comprendono sia citazioni su quel nome, quindi citazioni significative che dicono qualcosa su quel nome, come in questo caso di Cotomi, questo nome femminile, ma anche citazioni dedicate, a una persona con quel nome quindi in una pagina su una voce sul nome silvia ci sono queste due poesie entrambe che si chiamano a silvia una di parini e una di leopardi che contengono citazioni dedicate a una certa silvia una fantomatica silvia non vanno messe voci eh, diciamo citazioni dedicate a persone reali chiaramente perché quelle vanno messe nella voce sulla, sulla data persona quindi, eh, Guccini ha scritto Canzone per Silvia. Ecco, dato che Canzone per Silvia eh, parla di eh, a Silvia Baraldini, eh, eventuali citazioni prende le prese da quella canzone andranno nella voce su Silvia Baraldini e non in questa. In ogni caso, poi ci sono, vedete, nella categoria raccolte ci sono diversi diversi tipi di raccolte che potete andare a investigare perché sono molto, molto curiose, molto particolari e sono degli aspetti più eh, frufrui, di ricotta e mi piacciono particolarmente. E, ok, per finire, ricordate una cosa, mm, rimango ancora non, non a schermo intero eh, perché sto finendo, perché una citazione possa stare su Wikipedia, lo trovate spesso delle citazioni messe su Wikipedia, in teoria, secondo la linea guida, una citazione deve essere già presente su Wikiquote o su Wikisource perché possa stare su Wikipedia. Quindi non sottovalutiamo l'importanza di questo progetto. Questo è un esempio di Albert Einstein, di una citazione che effettivamente è presa anche da Wikiquote. E infine, chiaramente, per qualunque dubbio, come avviene in tutti i progetti, della Wikimedia Foundation, se c'è qualcosa di cui discutere, da decidere, si discute insieme o nel pacchetto di discussione o uh, al bar. Non ci sono progetti tematici, non abbiamo una comunità uh, diciamo, così numerosa da poterceli permettere, però mh, è una comunità molto compatta, molto volenterosa, ci sono al momento sette amministratori. Attivi, più due meno attivi ma mi vengono in mente almeno un'altra dozzina di utenti che regolarmente contribuiscono a Wikipot e chi più chi meno in secondo grado della loro esperienza sono veramente un, un, diciamo una risorsa molto valida del progetto quindi vi lascio, non potevo non lasciarvi con una citazione chiaramente da, da, un, da un film molto bello e quindi vi saluto, dicendo casomai non vi rivedessi buon pomeriggio, buonasera e buonanotte grazie per l'attenzione chiaramente sono assolutamente aperto a tutte le domande se avete curiosità, dubbi eccetera sono qui grazie Francisco, eh, grazie mille, veramente interessante e non so se qualcuno dei partecipanti vuole fare una domanda. Io ne avevo una ma mi hai risposto nel, nel mentre, quindi niente sui proverbi. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ora, una persona che però non ha nome, ha alzato la mano Fellow Gister. Se apri il tuo microfono e vuoi fare la domanda? O se la vuoi scrivere, se no... Ah beh. O Sì, sì, o se la vuoi scrivere in chat. O magari hai alzato la mano per sbaglio. Ci hai ripensato. No. Niente... Giovanni, sì, io no, ecco. in realtà uh, anche la mia domanda, diciamo che mh, ha avuto una risposta perché io volevo fare appunto una domanda relativa a quello che ora viene chiamato effetto Mandela. Non so se cioè, praticamente che molto spesso nell'opinione nell pubblica ci sono alcune. Uh, affermazioni, alcune citazioni che sono, cioè, false che però sono considerate così vere ormai radicate, tipo appunto Luke sono tuo padre, che in realtà è no, io sono tuo padre eh, se effettivamente quante volte sia capitato nel corso della, della, dire, della modifica delle pagine, della creazione di pagine di, di queste espressioni che eh, sono veramente molto diffuse, appunto anche l'esempio di Blade Runner eh, sì, sì, assolutamente sono, sono molto diffuse. Diciamo che più si va avanti nel tempo, è più è facile riuscire a smascherarle, tra dieci, a correggerle, no? Quindi era più, eh, era più facile trovarle eh, scorrette eh, anni fa, oggi. Soprattutto ci sono dei siti come Quote Investigator, che sono una risorsa molto valida per, per avere delle, delle fonti sulla storia di una citazione, no? c'è questo studioso che, va, che beh, si prende una citazione un po' dubbia, si va a rivedere tutta la storia e ti dice: OK, il primo, la, la prima volta che si nota una cosa simile è nell'anno tal d'Italia e l'ha detta Tizio. Un'altra cosa invece, dopo qualche anno, è detta Caio, eccetera, è stata tutta la storia. Quindi dice: alla fine della fiera eh, è più facile che sia stato Tizio o Caio. Eh, il, il raccogliere le citazioni errate va proprio nella, in questa direzione, nel nel cercare di smontare i miti o più semplicemente nel cercare di essere il più fedeli possibile nella, nel riportare le citazioni che vengono eh, insomma, pronunciate o riportate da persone o in opere. Certo, grazie. Mm, ci sono altre domande? Direi che mi sembra che Francisco, tu sia stato fin troppo chiaro e ci hai lasciato senza parole. Sì, sì. E, La è, mh, è un po' un paradosso. Ah, però. no, Ferdinando, sì, eh, davvero sei stato molto chiaro. Francisco volevo farti i complimenti prima di tutto, e poi eh, hai detto che per decidere se una, una citazione, eh, vabbè, diciamo. Va bene, per Wikipedia, deve essere significativa, eccetera, eccetera. Ma ci sono dei criteri oggettivi? Eh, eh, la significatività... perché no. so che Posso immaginare che sia una cosa molto, diciamo, soggettiva la significatività. È molto soggettiva, vale anche su Wikipedia il principio Wiki che vale anche da altre parti. Quindi uno, eh, uno la inserisce perché secondo lui va bene... Se qualcuno invece non è convinto, glielo fa notare e se ne discute. Sì, eh, sì. Magari coinvolgendo anche altri utenti per avere diversi pareri. Io di solito mi picchio tanto uh, sulle questioni delle citazioni, anche sulle questioni delle citazioni lunghe. E quindi quelle che per me sono citazioni troppo lunghe, per altre invece sono assolutamente vitali, che rimangano di... 20-30 battute fra un personaggio e l'altro perché se no non si capisce quella cosa di quell'opera. Io invece mi batto proprio strenuamente contro questa visione però chiaramente poi eh, dove, va, dove arriva il consenso della comunità degli utenti che partono. Per per... Va bene. Gister vuole parlare. Sì. sì. Mi sentite? Molto piano, molto basso. Eh, mi sentite? Per... Perché avevo il microfono del PC disattivato. Non... Così va bene, provo ad alzare. Eh, riuscite a sentire Così si sente, un po' si, basso, si, ma si, si, si sente. Vabbè, Poi cercherò di capire perché è così basso. Ma la domanda era su questo. All'inizio hai detto, hai parlato di 250 parole come eh, diciamo, dimensione massima, forse mi sono perso qualche cosa. Ma mh, da dove viene questo 250? È buon senso? Così volevo sì. un'informazione in proposito. Eh, allora, sì, me lo chiedo anch'io, nel senso che è una, un limite indicativo che è stato deciso sull'ivote in lingua inglese. Eh, io immagino che, sia, che, che non ci sia un'indicazione diciamo, un diciamo, derivante dalla normativa a livello oggettivo che dica solo il tot per cento può essere inserito solo, e quindi tot parole perché chiaramente dipende dalla singola opera eh, in guerra e pace si potranno inserire più citazioni di un racconto di 10 pagine chiaramente la singola citazione è ancora meno, perché le normative parlano di quanto si può inserire di in una certa opera e non di una certa citazione. La singola citazione sicuramente bisogna andare a buon senso. In questi, in questi casi, come in tanti altri casi della vita, less is more, quindi... La, eh, la citazione significativa normalmente quella iconica, quella che rimane è quella, è quella corta, cioè mh, alla Iacta Est, eh, la vita è come una scatola di cioccolatini, ma sai mai quello che ti capita, cioè, cose così molto veloci non devono essere... Dei, dei brani interi, ma meno di casi particolari, chiaramente No, no, certo, ma io mi riferivo proprio alla, diciamo, alla, alla, alle, norme, alle norme, di legge, no? che sono che certo. non esprimono comunque un valore preciso, 250 è un'indicazione che è, è un'indicazione, dato... direi di sì. Dovrei andare a vedere come sono arrivati a quella norma sulla però ha senso, direi che è un'indicazione un così. Sì, a me sembra senso. Così, detto così, appunto, è molto che 250 parole sono tante, effettivamente. Eh ah, sì, sì, sì. Certo, grazie. Niente. Sì, se, sì. In, se non ricordo male, ehm, le 250 parole sono il corrispettivo di una cartella di 1500 battute, le 30 righe, ah. quindi forse ah. è un riferimento un po' giornalistico. Credo siano le parole stimate, più o meno, di una cartella, se non ricordo male. Eh, A CP, che già mi sembra, che mi sembra tanto, in realtà. Eh, sì. Va bene, se, se non ci sono altre domande, direi che concludiamo. E...